Cos'è CryptoUnit? CryptoUnit è un portafoglio globale di investimento. Ogni token partecipa alla quota di questo portafoglio e ogni membro del programma CryptoUnit partecipa alla quota di questo portafoglio. CryptoUnit è stata creata per offrire un vasto numero di persone l'accesso a un portafoglio bilanciato con una redditività garantita. La persona media non è in grado di cercare da sola un tale portafoglio, poiché portafogli del genere devono essere creati partendo almeno da un milione di dollari. E pianificando la creazione di CryptoUnit abbiamo fatto in modo che una persona, anche con mezzi limitati, possa entrare e condividere il portafoglio globale di investimento e trarne i maggiori benefici.